Ciao a tutti! Oggi prepareremo il risotto alla parmigiana. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono riso di tipo, di tipo carnaroli, parmigiano, cipolla, burro, vino bianco, acqua, dado vegetale bimbi, sale e pepe. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il parmigiano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 velocità 3 aggiungiamo il riso e lo facciamo tostare per 3 minuti 120 gradi anti-orario velocità soft senza misurino Aggiungiamo il vino bianco e lo facciamo sfumare per due minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft, senza misurino. Aggiungiamo l'acqua. il dado il sale il pepe mescoliamo a fondo con la spatola per smuovere il riso e facciamo cuocere per 13 minuti, 100 gradi, antiorario velocità, soft. Aggiungiamo adesso il parmigiano, il burro, mescoliamo con la spatola. Redazioniamo il bimbi per un minuto, 100 ⁇ gradi antiorario, velocità soft. Il risotto è pronto, andiamo a impiattare. Risotto alla parmigiana, grazie e alla prossima ricetta.